Questa sera in consiglio di zona 5 ehm, alcuni cittadini porranno il tema del Circolo dei Talenti, che è oggetto di una petizione popolare che sta riscuotendo un ampio consenso, eh, nella quale si chiede ehm, che il Comune di Milano stipuli una convenzione diretta con il Circolo dei Talenti e con i suoi gestori per garantire continuità nell'attività sociale, aggregativa e culturale che si è svolta in, in questi due anni. Eh, posto che nessuno eh, ovviamente ha mai eh, posto ostacoli a questa esperienza, eh, anche perché ne riconosciamo il valore e il lavoro positivo che è stato fatto. Eh, vi sono però delle regole, delle leggi che non possono, non possono non essere tenute in considerazione. E quindi possiamo auspicare che il Comune di Milano eh, rifletta su questa esperienza e cerchi una, una soluzione, che però al momento pare non esserci, cioè nel senso che le norme e le leggi dicono determinate cose, e cioè che eh, per poter assegnare eh, direttamente un, eh, un, un immobile o un'area del Comune c'è bisogno, eh, bisogno che almeno due bandi vadano eh, deserti, cioè due bandi emanati dall'amministrazione comunale vadano deserti, dopodiché l'amministrazione comunale sarebbe libera di poter fare. Tengo a precisare inoltre che il Consiglio di zona in, questo, in questa vicenda ha un ruolo del tutto marginale perché non abbiamo fatto noi il bando, bando commerciale, vorrei ricordare a cui ha liberamente partecipato l'associazione antigua, facendo un'offerta economica di cui avrebbero dovuto essere ben consapevoli sin dall'inizio. Quando ci si impegna a partecipare a un bando e si fa un'offerta di carattere economico, bisognerà, bisognerà, a mio modo di vedere fare in modo che eh, tutte le proposte, le iniziative, le richieste che i cittadini avanzavano eh, si sarebbe dovuto, secondo me, dire sì. con molta franchezza guardate che noi dobbiamo pagare un affitto che eh, deriva sì. ecco, il non averlo fatto è stata una scelta, io non so se giusta o sbagliata che ha portato comunque ad una eh, morosità importante eh, che, che ovvia, a cui bisognava rimediare, io non so in che modo eh, ho letto con piacere una mail di, dei responsabili dell'associazione dell dico che, che dicono che faranno fronte a questa cosa, io sono molto contento. Anche in, nella, nella petizione o comunque nella raccolta di firme a cui hanno aderito credo, una trentina di associazioni, si riconosce che c'è all'origine... Uh, un errore. Eh, D'altra parte nel frattempo si è creato appunto un tale, un tale fenomeno di aggregazione sociale intorno a questo progetto che se ne chiede in qualche modo la continuità. Come garantire questa continuità a questo progetto? Io francamente spero che questa cosa possa avvenire attraverso l'emanazione di un nuovo bando di carattere sociale e culturale che eh, possa raccogliere l'eredità, l'esperienza e in qualche modo continuare, continuare lungo questa, questo percorso che ha dato dei buoni risultati. Naturalmente noi collaboreremo per quanto riguarda l'emanazione eh, delle linee guida che non potrà non tenere conto ovviamente eh, di quella che è stata l'esperienza positiva eh, svolta da questo, da questo circolo. Tu sei una mamma molto attiva nel quartiere e in particolare al circolo dei talenti dove hai anche organizzato delle iniziative. Eh, stasera sei venuta al Consiglio di zona perché volevi dire delle cose, cosa hai detto? Beh, innanzitutto mi sono presentata, sono Emanuela Pepe e sono una mamma attiva eh, all'interno del circolo dei talenti. La mia professione appunto è Dula, che è una figura di accompagnamento per le donne in gravidanza, parto e tra, travaglio e parto, allattamento, e ho gli strumenti, grazie a questo, ho degli strumenti per poter essere attiva e aiutare le altre mamme. E il circolo dei talenti mi ha dato l'opportunità di mettere in pratica e questo in strada nel nostro quartiere dove c'è tanto bisogno dove c'è tanta solitudine e marginazione e ci mancava un spazio di aggregazione dove potevamo dare voce potevamo dare spazio alle nostre idee perché questo fa il circolo infatti avevo un'idea come un campus autogestito auto-organizzato Ne ho parlato al circolo dei talenti ed è stato accettato come progetto e io l'ho organizzato e hanno partecipato più di 20 bambini con nonni papà, mamme e anche persone esterne che con le loro professioni hanno contribuito in modo attivo facendo mh, pittura, abbiamo partecipato a un video per, mh, per sensibilizzare l'uso dell'acqua nei bambini di tutte le parti del mondo abbiamo partecipato anche a iniziative della festa popolare che è stata, è stata uh, fatta lì al circolo dei talenti e ci ha dato modo di vivere il nostro parco perché quello è il nostro parco e noi siamo il circolo dei talenti perché il nostro parco era uno stato di degrado e noi adesso lo possiamo vivere in modo tranquillo aperto, i nostri figli sono tranquilli che possono scorazzare è pulito abbiamo appunto il circolo dei talenti che ci dà spazio per i compleanni per le feste, per i laboratori a costo zero. Tu hai appena fatto un intervento in consiglio di zona riprendendo eh, quello che ha detto Emanuela in apertura di seduta. Che cosa hai detto? Il mio intervento era sottolineare l'importanza della partecipazione del convegno previsto sabato 31 gennaio presso la Biblioteca Chiesa Rossa tenuto come relatrici le studiose della Cattolica che hanno fatto questa ricerca per definire il processo che c'è in, in atto al circolo dei talenti e ci illustreranno i risultati, le possibili ripercussioni, la replicabilità in sintesi un esempio di comunità sociale o come piacciono adesso le parole in inglese che sono molto di moda un esempio di smart human community fortunatamente mh, siamo in una giunta molto attenta a questo tipo di tematiche quindi speriamo che eh, molti colleghi del Consiglio di zona, più molti assessori, più molti consiglieri comunali vengano a questo convegno capirne le potenzialità e quindi capire magari anche insieme la possibilità di aiutare il circolo dei talenti a non chiudere questa esperienza. Il Presidente Ugliano ha sottolineato che però ci sono dei vincoli eh, tecnici e legali alla assegnazione diretta di questo spazio all'ente all che attualmente lo gestisce e quindi stando nella legalità come si può dare continuità a questo progetto? Non lo saprei, in questa fase non, non vorrei indicare neanche io che non sono un tecnico delle strade percollibili. A me in questa fase interesserebbe veramente che degli assessorati interessati a questo tipo di tematiche, quindi le politiche sociali, la coesione sociale che nel nostro caso è insieme alla sicurezza, quindi l'assessorato Maiorino e l'assessorato Granelli, incominciano a percepire l'importanza di ciò che è accaduto. Per noi è importante perché ci fa uscire dalla solitudine, del nostro quartiere e ne abbiamo veramente bisogno e io sono qui come portavoce di tutte le famiglie e dei bambini che sono tutti miei amici e sono qui per loro anche perché abbiamo bisogno di questo spazio è nostro e noi siamo quello spazio perciò siamo venuti qui a chiedere aiuto perché tutto questo non vada in fumo perché per noi è un tesoro, cioè, ci sta facendo vivere, rinascere